Benvenuti alla tredicesima puntata della seconda serie della finestra. Abbiamo fatto i conti in tasca a Forza Italia e al nuovo centrodestra Abbiamo fatto i conti in tasca al Partito Democratico, all'indomani della plebiscitaria elezione di Matteo Renzi al leader del partito stasera, come preannunciato vi facciamo i conti in tasca a quella che io definisco, che poi chiaramente dal punto di vista numerico è definizione esatta, terza forza politica italiana, Movimento 5 Stelle. E abbiamo con noi, abbiamo il piacere di avere con noi questa sera il candidato a sindaco, il neocandidato a sindaco per le prossime amministrative nella persona della professoressa Angelica Trenta. Buonasera Angelica. Buonasera. Insieme a due esponenti autorevoli del movimento, quali eh, Thomas De Luca Buonasera. e Davide Milani. Buonasera. Buonasera a tutti, qui come ci siamo detti in fase di presentazione, ci diamo del tu, quindi facciamo finta di fare un colloquio, anzi, ah, no, facciamo, facciamo proprio un colloquio amichevole. E partirò con voi come sono partito anche con le altre forze politiche, con lo stesso presupposto, con lo stesso incipite. Facciamo finta che io sia, come in effetti sono, un normalissimo elettore. Un cittadino di Terni che sarà chiamato la prossima primavera alle urne per eleggere il nuovo sindaco, la nuova giunta nazionale bla bla bla, i nuovi consiglieri, il consiglio, eccetera, eccetera, e quindi in qualche maniera dovreste aiutarmi a capire se sia o meno il caso di votare Movimento 5 Stelle. Candidata. Come ti senti da candidata a sindaco, Angelica? Mi sento di avere comunque una forte squadra alle spalle, quindi non mi sento sola. e Abbiamo tanti sostenitori e quindi è qualcosa che, di cui sento la responsabilità certamente, ma è condivisa con tutti, con tutti i nostri sostenitori, simpatizzanti e attivisti. Quindi è qualcosa che portiamo avanti con molta... Molta rettitudine, responsabilità e senso di partecipazione. Te l'aspettavi di essere nominata candidato a sindaco alle primarie che mi sembra si siano tenute domenica scorsa? Le, le municipali, vostre, sì. Le vostre, chiamiamole, le municipali, mi hai detto? Sì. Vabbè, primarie, municipali. Sì, sì, sì. Il senso è lo stesso, te l'aspettavi? Mm, diciamo che non avevo voluto fare prognostici perché non eh, volevo che fosse una sorpresa, soprattutto perché eh, non era una vera e propria competizione tra noi dal momento che siamo tutti parte di una stessa squadra e di una stessa idea, quindi veramente se fossi andata io, se fosse andato Thomas, David Federico che oggi non c'è, sarebbe stato uguale, quindi in qualche modo non, non, non me l'aspettavo, me l'aspettavo, tutto era un interrogativo a cui non ho voluto rispondere fino a che non avevamo il risponso finale insomma. Luca, tu sei uno degli avversari battuti, ma penso che sì. tutto sommato, dato lo spirito soprattutto di unità e amicizia che regna al, al, all'interno del vostro movimento, non ci sia stato nessun problema. Mi sento di chiederti questo, invece sempre a beneficio di chi ci ascolta, come è svolto il Movimento 5000 a Terni, come si è organizzato, come si organizza? A Terni eh, noi seguiamo un percorso che è iniziato nel 2006 con la creazione del Meetup Grilli Ternani. Sin dal 2006 noi abbiamo partecipato a tutte le, quelle che sono state le battaglie più importanti civiche. E dei movimenti e dei comitati all'interno di questa città. Eh, come meetup eh, poi dopo eh, c'è stata l'evoluzione nel 2009 all'interno del, del, diciamo, del movimento nazionale, della creazione del movimento 5 Stelle con eh, la creazione della Carta di Firenze, eh, ovvero un elenco di principi e di presupposti attraverso cui i meetup, quindi i gruppi territoriali, si sarebbero trasformati poi in liste civiche. Eh, noi a Terni è la prima volta che parteciperemo diciamo, alle elezioni amministrative e quindi stiamo facendo adesso questo salto evolutivo da attivismo a eh, politica e impegno civico. E è, stata, sarà una, una è stata anche una bellissima esperienza anche queste municipali. Io sono stato, diciamo, credo, nella storia di Terni il più giovane. 25 anni, 25 però? anni, e sarà una, una grande esperienza eh, per tutta la città perché pr proporremo credo un modello che non è mai stato proposto ci arriviamo, ci arriviamo giovanissima anche Angelica Trenta senza che andiamo a svelare chiaramente la sua età per ovvie ragioni di cavalleria no, è, stato, è scritto da tutte le parti 30 anni d'accordo <ride> vi presenterete Thomas col vostro simbolo? Oppure come lista civica? Ci presenteremo con il nostro simbolo che è una lista civica. Che è una quindi, lista civica sì, il Movimento 5 Stelle è, è nato proprio da una rete di liste civiche, quindi è come il Movimento 5 Stelle nazionale, in realtà è una lista civica nazionale. Davide Milani, eh, vorrei cominciare ad essere un pochettino più, non dico cattivo, capzio, setto sì, però mi sia consentito, altrimenti ne, ne perde lo spirito di questa trasmissione nella quale ci si parla in faccia. Cioè. A chi vi accusa, a chi accusa il Movimento 5 Stelle di cavalcare esclusivamente il malcontento popolare, quindi di essere un movimento esclusivamente populista e basta, senza programmi e senza progetti? Cosa ti senti di rispondere? Dico semplicemente che provassero a venire ai meetup dei Grilli Ternani e si renderebbero conto di tutte le cose che stiamo portando avanti. Il meetup di Terni, io non sono Ternano, sono di Lecco, ho trovato gente eccezionale qua a Terni, giovani preparati, laureati. Penso che nel nostro gruppo eh, ci sia un maggior, maggior numero di laureati che in qualsiasi altro gruppo e eh, abbiamo portato avanti delle problematiche come ombiomobilità, facendo delle iniziative contro la svendita di ombiomobilità. Abbiamo portato avanti una legge iniziativa popolare sui rifiuti zero, eh, la prima legge iniziativa popolare nel Comune di Terni. E quindi, ripeto, eh, Penso che se uno venisse e ascoltasse e partecipasse al nostro lavoro si renderebbe conto che non è solo protesta. Ma anzi la protesta sinceramente ne vedo poca, veramente poca. Volendo rapportarvi, mi si perdoni la bestemmia LRS, sì, a una formazione politica, non siete una formazione politica, ma esiste un'ipotesi di collocazione sinistra, centro, centro-sinistra, centro, destra, centro-destra, oppure siete al di fuori di, questa, di questo luogo comune? Assolutamente diciamo. no. Nel nostro gruppo c'è gente che ha stazione di destra, gente che ha stazione di sinistra, gente di centro, addirittura abbiamo candidato una suora, quindi non abbiamo preclusioni di sorta contro nessuno, purché sia incensurato, non abbia fatto la politica, non si è iscritto a partiti, ma sia un cittadino come noi. Resto ancora un attimino su di te perché hai citato appunto... La candidatura della famosa suora laica, eh, non ricordo il nome se me lo volete dire. Emanuela Buccioni. Emanuela Buccioni che poi non è andata avanti. Perché no. non è andata avanti? Ma questa, ripeto, eh, per tornare a quello che dicevo prima, è la dimostrazione migliore della pluralità del nostro movimento. Eh, è stata una scelta personale di Emanuela perché eh, il vescovo ha chiesto un parere alla Santa Sede e la Santa Sede ha dato parere positivo in quanto già uh, proprio nel comune, nella provincia di Lecco, dove ho detto io, ad Ayruno c'è già il sindaco che è una suora dell'odoginum. quindi c'era già un precedente. Eh, ecco. Poi, eh, siccome eh, i tempi erano molto stretti, e eh, Emanuele avrebbe dovuto aspettare il parere del Vescovo, perché si è pronunciato in maniera negativa sulla candidatura, ma non in modo assoluto. Etto, Vediamo, temporeggiava anche, quindi lei per il bene del Movimento ha scelto di non candidarsi. Comunque è fuori discussione che la, candid che la candidatura, della, o l'ipotesi di candidatura della Bucioni abbia fatto molto rumore e ha contribuito senz'altro ad accentrare gli interessi sulla vostra formazione politica, mm, che peraltro non ce n'ha bisogno, bisogna dire, di, di, di, di, di accentramento di interessi. Ehm, Angelica Trenta, ti scontrerai contro importanti, andrai a sbattere contro personaggi di spessore politico notevolissimo, il sindaco Leo Di Girolamo, se ci metto il se. Comunque il Partito Democratico deciderà, immagino di sì, insomma, ma non si sa mai. Puntare sul sull'eo, sull'ex, appunto, sull'attuale sindaco del comune di Terni anche per il secondo mandato, ti, sc ti scontrerai contro qualcuno ancora non meglio definito del centrodestra, insomma, avrai da che fare. Come ti come ti presenti a questa battaglia e soprattutto quali saranno i tuoi cavalli di battaglia? I nostri cavalli di battaglia saranno proprio il non temere di affrontare persone che sono navigate della politica perché a nostro avviso hanno fatto una politica che non rappresenta la politica che noi vogliamo. Noi vogliamo una politica che sia tutto pulita, una politica che eh, riporti la trasparenza e l'onestà come principi fondamentali. E credo che questo, io affronterò in questo modo la battaglia eh, delle politiche e delle amministrative. Proprio mh, la nostra eh, apertura, il nostro senso di onestà e di trasparenza, secondo me sarà quello che avvicinerà di più i cittadini al Movimento 5 Stelle. Perché oggi si sente soltanto una parte della campana del Movimento 5 Stelle. Tutti sono attratti dalle parole di Grillo e si vede poco quello che stanno facendo in Parlamento e negli altri e nelle altre regioni in cui il Movimento 5 Stelle opera. Stanno operando bene, stanno portando delle proposte importanti, stanno portando delle delibere a livello comunale e delle leggi a livello nazionale molto molto vicine a ciò di cui i cittadini hanno bisogno. Quindi io quello che porterò, non, non temo i politici navigati perché non trovo in loro in realtà eh, qualcosa con cui confrontarmi. Quello che porteremo noi sono le proposte, le proposte che possono venire anche da persone che come noi non hanno esperienze politiche, diciamo, istituzionali, ma che vengono da associazioni di volontariato, da comitati e da anche studio. Io, per esempio, sono a dottorato in filosofia politica, quindi conosco molto bene la storia della politica, non solo italiana, ma anche internazionale. Quindi eh, il mio timore non sarà confrontarmi con loro. La, la paura forse sarà quella che eh, partano loro con dei pregiudizi, non conoscendoci e non conoscendo realmente cos'è il Movimento 5 Stelle, quindi non, non, ho, non ho timori nel confrontarmi, ma spero che ci sia un confronto eh, all'altezza dei nostri ideali di eh, partecipazione e di onestà. Non è scuso che tu, mh, senza con questo mettere in moto la sfera di cristallo, ma facendo quattro conti, stasera come hai detto che stiamo facendo i conti in tasca al Movimento 5 Stelle, non è scuso che tu possa ottenere un risultato importante. A Terni il Movimento 5 Stelle ha ottenuto quanto? Alle 26, il 26%, 26%, che secondo me è qualcosa di notevole. Di qui a pensare che si possa arrivare a un ballottaggio magari è un pochino ardito, ma certo avrà il peso specifico, il Movimento 5 Stelle avrà peso specifico e importante in seno alla giunta, al, al Consiglio Comunale. A questo punto, come vi porrete, se già ne avete discusso, vi porrete su una linea di ipotetica alleanza con chi vincerà le elezioni, presumo il Partito Democratico, vi metterete in stand-by valutando di volta in volta un po' come quel che succede adesso. Mi pare di aver capito, perché non è che si capisca molto bene, insomma, in seno al Parlamento italiano attuale, oppure oltranzisti e quindi, voglio dire, minoranza e opposizione secca. Allora, il Movimento 5 Stelle, sia nel nazionale che nel locale, non è che fa oltransismo, eh, lo fa nel momento in cui le proposte di legge non vanno a favore della cittadinanza, bensì a favore dei soliti noti e della cassa. Noi ci vorremo nella stessa linea, noi eh, non avremo alleanze eh, che sulle proposte, noi potremo avere delle convergenze sulle proposte delle altre parti politiche, ma non alleanze a livello di eh, coalizioni. Infatti quello che diceva anche prima lei, che eh, il Movimento 5 Stelle è vero che è la terza forza politica, perché gli altri hanno fatto alleanze, altrimenti sarebbe il primo partito, il primo movimento a livello percentuale nel, nel territorio nazionale. Eh, noi puntiamo ovviamente al ballottaggio e crediamo che eh, questo, eh, questo giungere al ballottaggio dipenderà molto da noi, dalla squadra, dal saper coinvolgere i cittadini e da farle partecipare al nostro programma e alle nostre idee, di farle conoscere come dicevamo prima, perché non ci conoscono. Questo può essere soltanto una, una nota negativa che durante la campagna elettorale comunque eh, verrà in qualche modo eliminata, ci faremo conoscere e faremo partecipare le persone. Le domande un pochino più scomode, più antipatiche, le lascio per la seconda parte della trasmissione. Adesso invece voglio occuparmi di questioni specifiche, lo faccio con Thomas, lo faccio con Davide, ti prego di darmi del tuo in ogni caso perché sì. eh, già sono vecchio e quindi mi fai sentire ancora più decrepito. Eh, ti occupi di ambiente, non è la fatti sì. Allora, uno degli ospiti più frequenti, più ricorrenti di, della finestra è il dottor Santoroci, giudice del Tribunale di Terni, nonché autorevole esponente del mondo ambientalistico, e via discorrendo, il quale già ci dice, già ci ha detto ripetutamente che la situazione a Terni non è che sia granché rosea, anzi, il tuo punto di vista sotto questo, sotto questo aspetto e se effettivamente tra i vostri punti del programma c'è qualcosa di specifico che riguardi l'ambiente. Allora, diciamo che noi ci occupiamo d'ambiente dalla nostra nascita perché il nostro è un movimento fortemente ambientalista, eh, noi abbiamo un interno che si occupa di tutto quello che riguarda le tematiche ambientali eh, ci siamo, abbiamo fatto anche delle esperte in giro per l'Italia eh, a metà di ottobre siamo stati a Brescia eh, per il convegno nazionale Puliamo l'Italia dedicato alle città con siti di interesse nazionale eh, sottoposti a bonifica noi a Terni ne abbiamo uno, abbiamo diciamo, il grande sito di interesse nazionale Terni Papigno e quelle valutazioni che abbiamo fatto anche a un livello comparativo con esperti a livello nazionale e con altri cittadini provenienti da tutta Italia è che Terni ha una situazione molto molto particolare perché le criticità del, del, del territorio fanno sì che Terni sia una situazione un'area di, di crisi complessa sotto il punto di vista ambientale oltre che la discussione insomma, che è in voga in questi a livello economico e quindi il problema principale della realtà ternana è incentrato totalmente su un punto, il negazionismo ambientale, ovvero eh, per decenni a Terni c'è stata una politica di non accettazione di quelle che sono le criticità, eh, si, è, si è cercato sempre di nascondere eh, la, ter, diciamo, la polvere sotto il tappeto e di minimizzare eh, tutte quelle che erano le, le questioni importanti sotto il punto di vista della salute dei cittadini e della tutela ambientale a partire dall'ingenerimento a partire dall'inquinamento dell'aria a partire dalla contaminazione del suolo e dall'inizio di tutte quelle che sono le politiche di bonifica eh, da attuare nelle, nelle, nelle tantissime situazioni diciamo, di crisi eh, per ricollegarmi anche a quello che diciamo per rimanere al tema e anche a quello che aveva chiesto Angelica, avevi chiesto Angelica è che, mh, questo è anche una dimostrazione del fatto che noi siamo l'unica forza politica a poter arrivare al ballottaggio ma a vincerlo arriveremo al se arriveremo al ballottaggio noi siamo l'unica forza politica a poterlo vincere perché? Perché le altre forze politiche presenti nel territorio non hanno dimostrato in questi anni una credibilità eh, una credibilità eh, nel loro diciamo, ruolo di opposizione e nel loro ruolo di tutela dei cittadini e di diciamo, rappresentanza di quello che erano le istanze, le proposte della città, comprese soprattutto quelle ambientali. Un sindaco donna sarebbe un precedente assoluto Terni e anche una cosa molto curiosa. Dovremmo aspettare ancora qualche mese prima di svelare i misteri della sfera di cristallo. Logicamente. Davide Milani, ti occupo invece di problematiche di ordine economico. Sì. Due domande. Una che mi è stata tantissimo a cuore e che in questo caso è uno dei vostri punti principali di lotta a livello nazionale, l'euro. La seconda relativa alla situazione economica ternana, che giustamente Thomas ha definito catastrofica, comunque difficilissima, quindi una vostra analisi della situazione di movimento e proposte eventualmente che possano aiutarci a superare l'impasse. Ma quest'euro, insomma, se ne può, ce ne possiamo liberare? Io sono fautorevolissimo, lo sanno i miei ascoltatori, sanno perfettamente come la pensi, uscire dall'euro subito, stasera stessa, al di là delle mie idee politiche più o meno lontane o vicine, con quelle del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico, del Centrodestra e che non sveglierò mai logicamente. Ma questo sì, ne potremmo uscire in dolore, in maniera indolore? Allora, diciamo subito che io, eh, quando c'è stato l'Euro, eh, mi sono molto arrabbiato perché Prodi ci restituì l'unica tassa che ho pagato volentieri, che era quella per entrare nell'Euro. Eh, convinto, come penso tutti, che l'Euro sarebbe stata una cosa molto bella e avrebbe unito l'Europa. Costruita una moneta eh, in modo sbagliato, con un cambio sbagliato, senza che Berlusconi controllasse poi nell'applicazione che non si passasse da mille lire a un euro. Per cui ci siamo trovati quel caffè che costava mille lire a pagarlo a un euro. 1.900 euro esatto. lire a tazzina. Ecco. Eh, esatto. e, e quindi eh, pensavo che fosse una cosa molto positiva per l'Italia entrare nei tassi bassi avendo il debito. Quindi avremmo potuto un attimo perché mi hai, hai stuzzicato la mia fantasia. Andiamo a mangiare la pizza al ristorante, pizza, pasto, oppure pizza e Coca-Cola, eccetera, eccetera. Spendiamo 15 euro, diciamo, oh quanto abbiamo speso poco? 30.000 lire del vecchio conio per una pizza. Ma ve ne rendete conto? Ci ho comprato la macchina, la l'appunto. Costa pochissimo, 9.000 euro, 18, 18 milioni. Lo capite o non lo capite? Io penso che l'abbiamo capito tutti, sinceramente. Scus ti ho interrotto, ma no, no, no. qui mi ci hai chiamato, ci sono venuto tranquillamente. No, il discorso è questo. Dopo, col tempo e soprattutto negli ultimi tempi, eh, mi sono reso conto che eh, se si vuole costruire veramente un'Europa Europa bisogna avere una banca centrale che sia come la Federal Reserve. Altrimenti Allora, in quel caso l'Ileva avrebbe un senso, perché se avessimo la Federal Reserve, sono convintissimo che ci avrebbero prestato almeno mille miliardi all'1% per dieci anni e avremmo risolto tutti i problemi dell'Italia. No? Certo. Ecco, invece, avendo la BCE, che è, in mani, che è privata fra le altre cose, non è eh, pubblica, eh, la costruzione dell'euro è stata un fallimento a mio avviso. Quindi secondo me si negoziano eh, le cose, altrimenti si può tranquillamente anche uscire. Ma c'è la possibilità tecnica, ripeto? uscire dall'euro uh, in una maniera che non provochi inflazione galoppante, svalutazione catastrofica della lira, a me sembra no. che croce per quel poco che so di economia politica che in ogni caso le esportazioni sarebbero enormemente avvantaggiate, intanto sì. mi viene da pensare così. Ma, ci, eh, io ho visto degli studi fatti da economisti e non li fanno mai vedere perché fanno sempre vedere solo i favorevoli all'euro, dove dicono che sì ci sarebbe una svalutazione il primo anno attorno al 12%. 100-15%, però ci sarebbe anche un aumento delle esportazioni eh, enorme, come dice lei, e questo bilancierebbe il discorso. Quindi, a mio avviso, eh, bisognerebbe prima di uscire dall'euro tentare di fare un'unione vera con una banca centrale, eccetera. Se non si riesce, piuttosto che diventare come la Grecia, sinceramente, se io fossi la Grecia uscirei. Io credo, non ho votato 5 Stelle alle ultime consultazioni elettorali, ma l'ho fatto male, no, ho fatto male non ho votato, però io questo punto di vista mi sento di condividere al 100% per cento la loro impostazione a livello di economica di interpretazione di progettualità economica per quanto concerne anche l'approccio italiano all'europa io continuo a dire che noi siamo uno stato vassallo della merkel lo siamo stati stato vassallo del, del, del, del, dell'impero austro-ungarico della Germania stessa per secoli, da sempre, continuiamo a esserlo e oltretutto andiamo a, da un bel giorno da Lamberti: va bene quello che stiamo facendo? Sì, tutto a posto, tutto ok. E, sì. la signora ci dice: sì, va bene o no, non va bene. È qualunque questo ragionamento. Per me va fatto, comunque, in ogni caso. E, aggiungo una cosa: eh, Davide Milani ci parlava della necessità la, della creazione di una banca centrale. Io parlo, e credo che siano in parecchi a parlarne invece, della necessità creazione di una base politica dell'europa prima ancora che della creazione di una base economica certo, non mi parlava dell'euro quindi mi Ma se ma Altrimenti... secondo me la politica come è fatta oggi è tutta incentrata sul, eh, sui, cap sui capitali e sulla finanza mentre invece dovrebbe essere centrata sull'essere umano sulla persona e perché se non mettiamo al centro di tutto la persona i bisogni dell'uomo eh, facciamo una brutta fine quella che ha fatto la Grecia e che eh, rischiamo di fare anche noi continuando di questo passo. Con puoi, questa politica e puoi esaurirmi nazionale. per favore? In una perfetto, il discorso è molto chiaro. Puoi esaurirmi in poche battute? Mh, quel che potrebbe essere un discorso programmatico del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda la situazione economica di Terni? Sì, diciamo che abbiamo alcune idee e altre ne verranno anche dai cittadini. Eh, la prima è quella di far ripartire l'economia eh, partendo dall'edilizia, senza consumo di suolo. Ma Inventando gli edifici pubblici e spingendo anche la coibentazione degli edifici privati, in quanto eh, si, eh, si smettere di fare delle opere eh, megalomani, ma investire su tanti piccoli cantieri che permetterebbero a tante piccole imprese artigiane, eh, medio-piccole, eh, di lavorare e non sarebbe una spesa pubblica, perché, ma sarebbe un investimento. Perché a Monsano, ad esempio, sono passati, coibentando un edificio pubblico, da 90.000 euro all'anno di riscaldamento a meno di 9.000 euro e quindi in cinque anni si sono ripagati l'investimento. Qui, visto il clima più favorevole, ci vorrebbe magari un anno in più. Però comunque quello è un investimento, non è una spesa pubblica. Quindi questo è uno. Secondo, abbiamo fatto un emendamento al Parlamento per trasformare Terni in zona franco-urbana. C'è cioè una zona a fiscalità agevolata, dove non si pagherebbe l'IRPEF o l'ILOR per cinque anni, poi si pagherebbe il 60% per i successivi cinque, e a scendere 40 e 20, non si pagherebbe eh, l'IRAP eh, fino a 300 euro, non si pagherebbe l'IMU sui capannoni e sulle attività, e non si pagherebbero i contributi dei dipendenti con la stessa eh, gradualità. Scusa, ma in questo caso come si farebbe ad andare avanti però, non avendo questi getti fiscali? No, no, i getti di soldi arrivano dallo Stato, eh, sono circa 10 milioni all'anno e la Regione potrebbe eh, partecipare con 3 milioni quindi con 13 milioni si creerebbero, abbiamo fatto il conto, attorno ai 800-1200 posti di lavoro mm, Angelica, se ti parlo di pressione fiscale cosa mi rispondi? Beh, sicuramente che è alta, è tanto alta, la sentono soprattutto gli artigiani, le partite IVA e anche il lavoro dipendente comunque, il lavoro dipendente è molto tassato. Bisogna comprendere se eh, l'abbassamento del cuneo fiscale sarebbe stato possibile non facendo acquisti a livello nazionale, attraverso leggi che sono passate in Parlamento, che eh, soldi quindi, che sono stati spesi, parlo per esempio degli F35, quei soldi che sarebbero potuti invece essere reinvestiti in altre, eh, in altre opere, in altre opere appunto che avrebbero potuto in qualche modo alleviare eh, le, i dolori che oggi soffrono eh, le piccole e medie imprese e gli artigiani per esempio, che sono sicuramente eh, la, la, il ceto in questo momento più tassato e che sente di più la crisi, ricordiamoci che stanno morendo, si uccidono moltissime persone, prima avevano imprese, piccole imprese, ricordiamoci che potremmo fare una politica migliore, eh, dal punto di vista economico a favore di queste persone, soltanto se, ad esempio, non ci fossero stati ehm, gli sconti, ne dico un'altra che hanno fatto in Parlamento alle, a tutto il business delle slot machine, sono stati praticamente eh, regalati gli, i soldi dell'evasione fiscale. Sono stati condonati i soldi dell'evasione delle, dell fiscale alle slot machine. Tutto il business quello degli F-35. Detto, e eh, moltissime altre questioni che riguardano appunto leggi che vengono approvate in Parlamento con soldi pubblici, pensiamo anche al TAV, l'opera che ovviamente il Movimento 5 Stelle vede eh, di, non di buon occhio perché, spieghiamolo alle persone, non perché il Movimento 5 Stelle sia a prescindere contro opere che possono portare eh, sviluppo e maggiore velocità in Italia, ma siamo contrari, come diceva anche Di Maio, il nostro vicepresidente della Camera. Siamo contro perché in questo momento di crisi, un'opera come quella, che possiamo vedere anche Terni, opere megalomani, nel momento in cui man mancano i soldi, sono sprecate. Quei soldi potremmo investirli in altro modo, dare lavoro in altro modo. Quindi, c'è la possibilità, prima di tutto, attraverso una standing review che sia seria e non solo di facciata. Eh, di trovare quei soldi che possono aiutare le persone a continuare a vivere in un modo eh, dignitoso quantomeno. Entro nel mio campo, velocemente, sono avvocato, di conseguenza mi trovo quotidianamente a contatto con le problematiche della giustizia italiana che sono enormi, specie a Terni, dopo il recente accorpamento del Tribunale, il ridicolo accorpamento del Tribunale io vedo a Terni il caos è aumentato in maniera esponenziale ne abbiamo già parlato anche in un paio di occasioni proprio in questa trasmissione ecco per quanto concerne i malesseri endemici della giustizia italiana chi mi vuole rispondere non lo so cosa si potrebbe fare secondo voi? chi è che mi risponde? tu Thomas? Beh, se partiamo facendo un'analisi su quella che è la questione ternana noi mh, alcuni, alcuni, diciamo, alcune settimane fa abbiamo presentato un'interrogazione eh, al Ministro della Giustizia riguardante ah, la, il famosa, funzionamento... la, famosa, la famosa Ministra Cancellieri, quella che ama tanto gli avvocati no? e che invece di essere stata sbattuta fuori dal Parlamento con quella porcheria che ha combinato ancora sta lì e si permette noi la, noi fatto... di fare quei provvedimenti di legge palliativi tipo sgombero delle carceri in quella maniera e riforma del processo civile senza sapere dove stati i casi il processo civile né tantomeno quello penale ce l'ha a morte con la Cancellieri noi, noi a livello parlamentare abbiamo eh, davanti la questione della sfiducia alla Cancellieri, ecco, mentre in realtà il Partito vi Democratico... Apprezzo, vi apprezzo e vi adoro sotto questo punto di vista. Mentre in realtà il Partito Democratico io ho visto, diciamo, la trasmissione casualmente delle primarie eh, su, Sky DG, su, su Sky, diciamo, delle primarie del Partito Democratico, tutti erano contrari, diciamo, alla fiducia della, della Cancellieri, però l'hanno votata in Parlamento. Per quanto riguarda Verni, noi abbiamo richiesto un'ispezione del Ministero della Giustizia per cercare di capire eh, che qual è l'anomalia che porta a tutta una serie di conseguenze a livello eh, giudiziario eh, partendo dal presupposto che ci sono una marea di esposti che, eh, presentati dai cittadini che rimangono eh, nel, cadono nell'oblio delle stanze del, del, eh, della procura e partendo anche per esempio da quello che poi eh, abbiamo cercato di puntare l'attenzione anche sul eh, discorso del processo Brega e il senatore Stefano Lucidi aveva, ha, diciamo, ha presentato questa interrogazione per chiedere un'iscrizione del Ministero della Giustizia. Eh, certo è interessante eh, comprendere anche senza voler togliere nulla alla stampa diciamo, locale che in ho potuto constatare direttamente che per quanto diciamo, per limite, oltre i limiti ed editoriali a livello di giornalismo eh, è molto apprezzabile. Eh, Vedere le locandine delle edicole con scritto eh, Eros Brega pienamente assolto, eh, mentre in realtà eh, noi sappiamo benissimo che eh, parte del processo è caduta in prescrizione, nella fattispecie, nella protezione in debita eh, e nel, diciamo, per il reato di calunnia. E noi crediamo che a livello diciamo, di ombre, eh, questi tipi di ombre non possano essere presenti nell'attività di un politico eh, e che quindi... Abbiamo anche chiesto direttamente le dimissioni da, di Eros Brega da, dal, consiglio, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente dell'Assemblea delle Regioni nazionali. Da operatore della giustizia, io non posso far altro, operatore di giustizia, non posso far altro invece che sostenere che, massimo rispetto della sentenza, peraltro di primo grado che ha riguardato l'Amico, tra le altre cose, ma non c'entra niente il fatto che ci sia un rapporto d'amicizia amicizia, E no. lo sbrega. Ci sarà sicuramente un appello, perché non credo che la dottoressa Massini rimarrà con le mani in mano al pubblico ministero. Dottoressa Massini, che abbiamo avuto il piacere di ospitare proprio in questa sede, ci è, è parso a tutti i personaggi di notevolissimo spessore e della massima fiducia. Ci sarà poi eventualmente un terzo grado, la Cassazione, logicamente a quel punto poi si potrà sapere esattamente che cosa ne sarà della sorte del Presidente del Consiglio regionale, ma fino a prova contraria c'è una sentenza di grado che va rispettata, come è stata rispettata oh, la sentenza di terzo grado che ha fatto fuori Berlusconi al di là. E qui si un attimino contrari. Noi abbiamo posto delle domande. Siamo un attimino contrari rispetto a... Sono son un attimino contrario rispetto alla vostra posizione, non amando e non adorando in questo caso. No, ma questo qui scoglio. però non si è detto: però, 20 anni, o 20 qui anni non si è detto di non rispettare. Mm. Se qui c'è qualcuno che rispetta le leggi, quelli siamo noi. Certo. In ogni campo qualsiasi sentenza di primo, secondo e terzo grado noi la rispettiamo. Tolta la nostra eh, rigidezza morale, che è quella secondo cui nelle nostre liste neanche gli indagati possono entrare, Anzi. Neanche un indagato quindi proprio posso... primo, secondo e terzo grado. Queste sono ovviamente scelte perfetto, del Movimento 5 Stelle perfetto, che ci sono perfetto. molte persone che le condividono però non, non è che non rispettiamo la, eh, la sentenza oh, di primo no, grado. No, no, ci, no, no, no, no, ci no, mancherebbe semplicemente il ha è posto una questione: che prescrizione diversa dalla soluzione come quando Mizzolini ci ricordiamo quando fu prescritto Berlusconi per il reato, qual era quello di prescrizione dei eh, del, legato al caso Nils, eh, fu prescritto e Minzolini disse: È stato assolto. Noi semplicemente poniamo l'importanza delle parole e della semantica, un conto è la prescrizione, un conto è la soluzione. Tecnicamente, quello dice, se non erro, facendo, come dire, eh, <ride> facendo appello alla mia cultura giuridica, è di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Se non vado vale errato, ecco, mh, e non vado vale errato. Ma al di là di questo, sì, sono poste interpretazioni che comunque mh, io condivido in parte personalmente, ammesso che il mio ruolo di conduttore possa essere quello di condividere o non condividere. Io sono qui per farvi spiegare le vostre ragioni, però se si tocca al mondo della giustizia mi sento coinvolto direttamente. E allora, Come ci sentiamo noi, e allora, tutti i cittadini? E allora, inevitabilmente, che è scelta molto di più i cittadini che noi operatori ragione, di giustizia, però al di, là di quello, però al di là di questo, in sostanza... Eh, rimane appesa la questione della tesa inevitabile di quello che potrà essere lo sviluppo di questo processo. Siamo nella parte finale della trasmissione, circa un quarto d'ora, io devo farvi qualche domandina antipatica. Prego. Visto che si parla di serietà, di intenti, di rispetto dei ruoli istituzionali, di rispetto della Costituzione, di totale assenza di personaggi all'interno del Movimento 5 Stelle che possano aver avuto problematiche con la giustizia o comunque situazioni di dubbia, di dubbi di natura, eccetera eccetera, però la gente si domanda come il vostro capo, il vostro mentore, qualcuno dice mentore, eh? attenzione a seconda dell'interpretazione letterale, il buon Beppe Grillo in sostanza eh, predichi bene e razza male con i suoi circa 4 milioni di euro denunciati ogni anno, vero che paga le tasse, eh? sia ben chiaro, le paga e questo non è che gli fa onore, fa il suo, però uno che si permette insomma, di fare il populista come il buon Grillo che poi si porta a casa qualche milioncino l'anno, fa un po' stridere la cosina. Chi mi risponde? Posso rispondere anch'io? Prego. Subito. Beh, innanzitutto io non sono contro eh, chi guadagna. Contro il capitalismo, Conto quindi. Contro <ride> il capitalismo. Vabbè, va bene. C'è che l'imprenditore, è giusto che se uno certo, lavora, certo, e quindi certo. non penso ah, che grillo ecco, ecco, non, non, non abbiamo fatto presente che Davide Milani è imprenditore, tra le altre cose. Ecco, sì. quindi, prego, prego, puoi andare avanti, scusa. No, dicevo che se uno guadagna 4 milioni, li guadagno onestamente, pagherà anche le tasse su 4 milioni, quindi ben venga, magari tutti guadagnassero 4 milioni e io, ci pagassero le tasse sopra. Le tasse sopra. <ride> ecco, quindi eh, c'è anche dai, chi guadagna parecchio. È, la gente se lo domanda, però mi perdonerai, se lo chiede la gente. E, e comunque Grillo eh, è un cittadino privato, non è un parlamentare, non è un senatore, non ha cariche istituzionali, per cui è un po' diverso eh, essere un cittadino normale e essere un senatore, un deputato o un parlamentare. No? Certo. Ecco, questo, inoltre. Eh, rispetto, Anche Berlusconi non è un, non è un politico. No, non però è un Berlusconi non è, è, è stato condannato, mi sembra, più. per evasione fiscale, poco giù di lì, no? Se non sbaglio, mi sì, sembra che ultimamente È attivamente... come se io denunciassi 100.000 euro l'anno e venissi condannato per evasione fiscale di 2.000 euro, è la stessa situazione no, di Berlusconi. No, io, non la la penso, io non la penso situazione. così, perché io penso, io penso che invece eh, non importa la cifra, perché i 7 milioni. Eh... Ammesso e non concesso. No, no, Qui c'è mil... una sentenza definitiva, attenzione. Certo, Qui dobbiamo assolutamente pre prestare fede no, alla legge. La maggior parte dei capitali sono stati prescritti, non, sono stati, eh, non è che ha evaso solo 7 milioni e per questo è stato condannato, quindi. Eh, sono d'accordo con lei che c'è stata sicuramente una persecuzione però che non mi vengono a dire che non, non ha commesso certi fatti, oh, perché c'è una sentenza definitiva quindi io rispetto la sentenza definitiva attenzione, quando io parlo di persecuzione non è... mi schieri con Berlusconi, dico semplicemente sempre da avvocato che a me rinvio i processi al 2016 Uh, 2015 attualmente in questo caso è stato uno sviluppo drammaticamente entusiasticamente, certo. scegliete voi l'avverbio migliore, veloce di quello sviluppo di quel processuale curioso, posso dire che è curioso senza con questo difendere Berlusconi perché ha le sue pesanti colpe eh? lo sappiamo tutti, ma andiamo avanti Davide prego. scusa, no, dicevo appunto anch'io penso che ci sia stato un certo accanimento Però penso anche che sia colpevole di quello che ha fatto essendo stato anche condannato Quindi... Beh, dalle nostre parti si dice se tuona da parte piove, mi sembra, no? E poi mi sembra che la cosa più grave sia il conflitto di interessi, che Beppe Grillo non c'ha, e Berlusconi e altri politici hanno anche lo stesso Letta, con la fondazione che aveva, ha preso dei finanziamenti dalle slot machine, chissà perché poi hanno annullato o hanno ridotto di molto la pena. Però, di... però, però, però, però, però, si dice, continuo questo dibattito, sì contraddittorio con te, tagliando fuori i ragazzi perché la cosa mi intriga e ci vedo anche il, come dire, il succo della competizione in questo momento continua a provocarti, però si dice che Grillo si alzi la mattina, twitti qualche cosa e voi tutti belli, inquadrati, obbedienti in uniforme quasi a prestare chiaramente assenso alle, ai diktat del vostro padrone non è vero? Grillo chi? Scusi? Grillo? <ride> ah, Grillo. No, Noi non l'abbiamo mai sentito qua a te non abbiamo mai avuto a proposito portata. avete l'autorizzazione a stare qui stasera in televisione perché mi sembra che sia pure abbastanza contrario al fatto che gli uomini dell'MCE dell del Movimento 5 Stelle si presentino davanti qui, alla stampa qui, qui ci sono chi mi vuole rispondere chi mi rispondere <ride> di voi tre io, io vado io perché ecco la prima cosa che faremo ve l'avevo detto che sarei stato anche un po' tivello me lo dovete consentire anzi io pensavo peggio qua è abbastanza dai dai dai no no ci mancherebbe altro no eh, la prima cosa che faremo durante la campagna elettorale è proprio togliere tutte quelle informazioni sbagliate, distorte che si hanno del Movimento 5 Stelle. Una di queste è proprio quella che Grillo sia in qualche modo un capo, non è altro che un megafono. Noi siamo qui, non abbiamo chiesto eh, il permesso a nessuno. Per le nostre municiparie abbiamo fatto interrogazioni parlamentari che abbiamo dato ai nostri senatori, ai nostri cittadini, ai deputati, non abbiamo dovuto chiedere nulla a nessuno perché erano nelle linee dei principi fondamentali del Movimento 5 Stelle. Quindi il problema è proprio questo, che c'è stato questo accadimento nei confronti di un, una dinamica che in realtà non esiste. E anzi, io mi preoccuperei molto di un Letta che quando Giacchetti del PD, e questo me lo faccio Scusa dire, attimino, quando Giacchetti pare... del PD propose di abolire il, eh, il Porcellum a favore del Mattarellum, eh, Letta disse adesso voi votate, voi del PD tutti contro questa cosa e hanno votato tutti contro questa cosa. Quindi mi sembra molto differente la questione, mi sembra molto più che il PD abbia dei capitani con dei diktat tanto quanto lo era Berlusconi all'interno del, del suo partito, quanto invece noi siamo più liberi come lista civica, come persone che hanno a base la democrazia e la partecipazione e di anche primarie che non sono fatte a livello mediatico ma che sono fatte dalla partecipazione vera dei cittadini? Naturalmente, se diventerai sindaco rinuncerai alle tue competenze, al tuo appannaggio, immagino. Il mio? Appannaggio, stipendio, come lo vogliamo chiamare? No, guardi, io sono pregario attualmente, anche se sono docente di filosofia e storia abilitata, quindi ho il titolo, ho passato l'esame di Stato a pieni voti e per il momento sono precaria, quindi dovrei rinunciare praticamente a molto poco. Anzi, ci tengo a sottolineare come purtroppo molto spesso i media non diano eh, purtroppo attenzione a una classe che è quella degli insegnanti, che a tutt'oggi, e faccio il mio saluto a tutti i colleghi, ancora non hanno ricevuto lo stipendio di settembre e di ottobre. Le supplenze brevi e saltuarie purtroppo... Arrivano gli stipendi mesi dopo, e questo è qualcosa che in un paese civile non pagare eh, gli stipendi agli insegnanti, che ogni giorno sono a scuola con i nostri ragazzi e con i nostri bambini è eh, molto. la dice lunga, insomma, sulla situazione nella quale ci troviamo. Quindi, Thomas Quindi, a questo diciamo punto, che vedevo io... che Davide eh, <ride> mi guardava in maniera molto curiosa, tra poco torneremo a noi eh, in conclusione, ovvio. <ride> Quindi diciamo che i, le linee e i principi del movimento nascono da un percorso, un percorso portato avanti per anni tramite, tramite quello che era la, la partecipazione attraverso la rete, ma anche attraverso la rete locale. Eh, cioè, I principi e le linee guida, come possono essere per esempio il no all'incenerimento, il no agli organismi geneticamente modificati, quello che fa parte del programma del Movimento 5 Stelle, sono tutte eh, azioni che nascono da, un, da, da, un, da una discussione avvenuta durante il corso degli anni fra tutti i cittadini. Cioè non c'è stato un, un, delle volontà calate dall'alto. Quello che è il ruolo di Beppe Grillo è quello di Garante, ovvero quando vengono fatte delle azioni che esulano da questo tipo di discorso, da quelli che sono i principi e da quelle che sono le, le idee condivise, lo spirito del movimento, eh, il rapporto che c'è fra il, la partecipazione diretta dei cittadini e la politica, eh, queste cose vengono poi logicamente, eh, hanno delle conseguenze perché, perché eh, noi siamo una comunità a livello nazionale, siamo una comunità a livello locale e abbiamo delle regole, come tutti i gruppi penso sociali all'interno dei gruppi umani. Davide Milani Avevi qualcosa da dirmi, da aggiungere no, o sì. da concludere perché stiamo in conclusione insomma? Eh, posso dire che verremo sicuramente ritrovarti per esporti, <ride> per esporti un progetto che stiamo portando avanti col gruppo Economia per abbassare sotto il 3% la disoccupazione terni. però non ti voglio anticipare nulla perché eh, dobbiamo ancora svilupparlo bene. Sarò felice di riospitarvi, io credo che, non so se ci avete fatto caso, oh, le conversazioni che abbiamo ripeto io non tiro la volata a nessuno questa è una tribuna aperta la usarà anche a maggior ragione durante le elezioni durante la competizione elettorale della quale malgrado mi dovrò occupare eh, il dibattito con 5 il Stelle è stato serrato come mi aspettavo che fosse meno imbalsamato di quanto non lo sia stato quello col partito democratico mm. o con il centrodestra in sostanza ma questo era logico attenderselo quindi sono contento di aver fatto conoscere a voi, all'opinione pubblica ternale regionale, il candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle, la professoressa Angelica Trenta, che ringrazio, Grazie unitamente agli altri esponenti del eh, Movimento, Thomas De Luca e Davide Milani, io vi riavrò sicuramente e mi farai poi conoscere quel tipo di progetto che è molto interessante. Comunque se posso dire una cosa, Renzi è diventato sindaco più giovane di Angelica quindi è prima pure Presidente della Provincia ecco. chi, chi, vivrà, vedrà. Sentenza, chi, vivrà, chi vivrà vedrà è chiaro che, che l'appuntamento è di qui a non molto tempo vi auguro intanto buon lavoro logicamente grazie, grazie a voi per averci fatto compagnia io devo aprire una piccola parentesi perché è venuto a mancare il padre di un nostro collaboratore amatissimo amico che ha perso il Papa Virgilio e da questi schermi, sia pure con, eh, colpevole ritardo, le, le più sentite condoglianze e un abbraccio fortissimo, forza Enrico e forza Luigi, che è il, fratello, è il fratello di Enrico. Noi ci rivediamo dopo Natale. Quindi vi auguro buon Natale, lo auguro anche agli amici del Movimento 5 Stelle, che sia un Natale sereno e che non si smarrisca il senso del Natale, che non è il regale, la famiglia. Ricordiamocelo qualche volta, qualche volta. Buon Natale. Ciao a tutti, ci vediamo giovedì prossimo.